Ciao a tutti, benvenuti nel mio mondo, sono Alice. Le arti divinatorie fanno parte di me sin dall'adolescenza. È un dono che ho deciso di mettere in pratica nell'età matura, dopo aver approfondito lo studio di diversi autori nel campo della cartomanzia e della tarologia. Il dono che più mi appartiene è la sensitività e la recettività. Voglio soffermarmi um, a spiegare quello che rappresenta la stesura dei tarocchi. I tarocchi sono in grado di guardarci dentro, di capire tutto ciò che c'è dietro le parole, i nostri ragionamenti, quello che c'è dietro la nostra fonte di conflitto interiore. Immaginate un, il corso di un fiume. Da una sponda c'è la nostra parte irrazionale, dall'altra sponda c'è la nostra parte razionale. La nostra parte razionale è quella vigile, quella sempre insomma in allerta, quella presente, quella che tocca le cose con mano, e quella insomma che più vediamo davanti ai nostri occhi e percepiamo a livello della nostra essenza. La parte irrazionale è la parte più nascosta, quella che delle volte, molte volte è oscurata. La lettura dei tarocchi, la stesura dei tarocchi rappresenta proprio un viaggio, dalla parte razionale alla parte irrazionale. Immaginate infatti i tarocchi? come dei piccoli sassi che aiutano a saltare, insomma, da una sponda all'altra. Io in questo viaggio mi sento un po' il traghettatore, colui che appunto aiuta, insomma, ad andare a scavare nel profondo del nostro inconscio, perché è lì che ci sono le risposte alle nostre domande più difficili, ai nostri dubbi che appunto ci attaggono all'esistenza e delle volte non ci fanno trovare quella che è una via d'uscita. Affidatevi a me, per qualsiasi dubbio, dal punto di vista sentimentale, lavorativo, mh, proprio anche per trovare quel senso di centratura che delle volte ci manca per inquadrare la nostra vita e mh, anche se ci sono insomma dei conflitti che non riuscite proprio a risolvere. Io non mi limito a guardare soltanto il passato, il presente, il futuro prossimo o l'evolversi degli eventi. Oltre a questo mi reputo un'anima, un'anima che con l'esperienza ha imparato ad empatizzare, a consigliare, a sapere ascoltare e delle volte anche a sapere rimproverare, perché per raggiungere quella luce di cui tutti noi siamo fatti e che molte volte oscurata e soffocata da tanti eventi da cui non riusciamo a venire fuori, serve un po' di tutto. Affidatevi a me, io vi aspetto.